Grazie Presidente, tratterò. Infatti sono tutti temi attinenti l'uno all'altro, si tratta di eh, ordini del giorno che vanno nella, nella direzione già. Eh, tracciata da questa, da questa maggioranza e come avevo già anticipato prima che riguardano tre o quattro ambiti importanti il primo eh, l'estensione dell'applicazione delle petizioni elettroniche già presente sul portale istituzionale Roma Capitale iniziando a coinvolgere anche i municipi quindi estendendo questa eh, applicazione, questo strumento che è sul portale istituzionale anche ovviamente agli organi municipali eh, l'altro punto che abbiamo inserito è quello appunto di nel 2020 di estendere eh, l'applicazione appunto delle, delle petizioni anche per le proposte di delibera di iniziativa popolare, ovviamente questo dovrà andare di pari passo con il nuovo regolamento degli istituti di partecipazione, ma nel frattempo è bene che comunque... Visto che ci sono già degli obiettivi operativi all'interno del DUP che prevedono l'evoluzione del portale istituzionale e degli strumenti di democrazia diretta e partecipata anche digitale, è bene che quindi si inizi a lavorare in questa eh, direzione. E poi rafforzare anche la sezione del bilancio eh, partecipativo perché è necessario dare conto nel 2020 degli interventi che sono stati oggetto della consultazione online nel 2019 per dare la possibilità alla cittadinanza quindi di eh, verificare e controllare gli stati di avanzamento di questi interventi. Quindi, eh, Presidente, una, eh, una serie appunto di indirizzi che vanno verso una direzione molto chiara e il rafforzamento quindi di quella riforma sulla democrazia digitale che stiamo portando avanti da inizio consigliatura. Quindi il nostro voto su tutti ovviamente, questi ordini del giorno sarà favorevole. Grazie.